Bene, il titolo di oggi è La vostra santificazione. Riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. Voi stessi, infatti, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. E questo lo fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, a progredire ancora di più e a fare tutto il possibile per vivere in pace occuparvi delle vostre cose e lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato e così condurre una vita decorosa di fronte agli estranei e non avere bisogno di nessuno. Abbiamo concluso la prima parte e, e poi passiamo alla seconda parte che è l'amore fraterno. Riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. Quindi Paolo dice, no, no non c'è bisogno che ve ne scriva, poi di fatto ne parla lo stesso, insomma, quindi è, è forte perché mette in questa situazione di ascolto, di attenzione, non c'è bisogno che ve ne scriva, eh, ma poi ne parla. Voi stessi, infatti, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Quindi Paolo è, è bellissimo che qua sottolinea che i tessalonicesi hanno imparato direttamente da Dio. È bello vedere come è. è il Signore stesso che istruisce i Suoi figli, che si preoccupa di loro, che ci accompagna sempre, che non ci abbandona. Siete stati, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, è, il, è il Dio stesso che ci ama e ci. Infatti la parola che viene usata qui in questo amore a fraterno, no? Filadelfia o filadelfia, no? cioè eh, le, quindi l'amore di amicizia, cioè l'amicizia fraterna, quindi amicizia. E perché amicizia fraterna? Non basta essere fratelli, che cos'è che, eh, come mai metti insieme questa filia a eh, Forse ai fratelli. La, mette insieme questa eh, amicizia eh, perché eh, tante volte nella fraternità eh, siamo fratelli di sangue, però magari non ci vogliamo bene. Vediamo anche nella Bibbia quanti fratelli litigati che ci sono, no? eh, quindi eh, lo vediamo anche nella vita di ogni giorno, insomma, ancora di più forse. Ecco, quindi e anche noi ci rendiamo conto che se ragioniamo da un momento, a, eh, da un punto di vista umano, rischiamo di vivere a volte delle gelosie, delle eh, competizioni, delle incomprensioni, delle fatiche, de, delle anche interpretazioni e così via. No? Quindi il, questo eh, amore, amicizia è entrare in intimità profonda con l'altra persona. Non ha, basta essere nati fratelli, ma c'è bisogno di una scelta, insomma, in sostanza vuol dire. Come stiamo, siamo stati amati e scelti da Dio, però anche qui in questo amore fraterno ci vuole una scelta. Bisogna essere decisi. Bisogna che ci amiamo, ma soprattutto abbiamo ricevuto questo insegnamento, dice Paolo da Dio. Eh, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. E questo lo fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Eh, Paolo forse esagera in questo elogio, però è come per dire vedete che il vostro amore non è chiuso in se stesso non vi volete bene solo voi della vostra comunità ma siete andati oltre cioè, e questo non viene da voi, viene dal Signore stesso è il Signore stesso che ha in azione nella vostra vita e nei vostri cuori ma vi esortiamo è ancora l'esortazione vi incoraggiamo, vi sosteniamo in questo fratelli a progredire, ancora c'è il senso del cammino ancora vengono chiamati fratelli ancora di più e a fare il possibile per vivere in pace, cioè eh, a volte dentro eh, le relazioni ci può, ci può essere il momento dell'entusiasmo in fin dei conti, no? e guarda come si vogliono bene, no? però ci rendiamo conto che a volte possono subentrare le incomprensioni, i giudizi, e lo vediamo in qualsiasi istituzione umana, in qualsiasi istituzione ecclesiale, vediamo come tante volte pettegolezzi, eh, succede di tutto di più in fin dei conti. No? Basta che cambiano il parco e, e la, quella comunità che sembrava tutta bella, bellissima, santa, santissima, capotta e cade in giù tutto in un attimo. Quindi, eh, siamo fragili insomma in sostanza Allora Paolo che cosa fa? Sì, vedo che eh, sta agendo il Signore stesso in voi Ma bisogna anche prendere consapevolezza di questa azione di Dio E bisogna anche eh, metterci sempre di più il nostro impegno eh, Vivere in pace Che cosa significa vivere in pace? Eh, mi sembra che qua Paolo vuol dire entrare nel senso profondo della nostra vita perché quando viviamo le relazioni a volte possiamo essere uffici perché tutto va bene, possiamo essere contenti, guarda che bella la vita comunitaria, eh, tutti ci sorridiamo, tutti siamo contenti, siamo felici e, e viviamo questi momenti di entusiasmo per fortuna, no? ci vogliono. Eh, però a volte poi bisogna andare in profondità, cioè se io rimango sulle emozioni, se io rimango eh, su questa eh, gioia eh, spontanea eh, forse non entro ancora abbastanza, può essere anche una gioia umana, che è importante che ci sia, ma ci vuole un qualcosa di più ed è questo vivere in pace, questo fermarsi questo entrare in profondità e questo vivere anche la solitudine perché la verità del vivere insieme viene fuori anche nella solitudine quando sono da solo che ascolto che cosa abita dentro di me e faccio una verifica profonda della mia vita. C'era una volta Monari che diceva ai preti, è importante vivere la dedizione verso gli altri, no? Eh, ma eh, ci vogliono i tempi di solitudine. Perché ci vogliono questi tempi di solitudine? Perché in questi tempi di solitudine eh, è come si appoggiasse, no? si lentamente eh, andasse a fondo tutto quello che è la le impurità anche, cioè per vedere meglio è come un'acqua mossa, quando l'acqua è mossa non vedo niente la devo lasciar fermare per vedere in profondità e così anche per me, mi devo fermare, mi devo calmare e, e, e quindi guardare in profondità ad esempio lui dice quando hai celebrato una bella messa, quando hai vissuto una bella giornata oppure quando hai incontrato una persona c'è bisogno di fermarsi per capire che cosa è successo, non basta eh, vivere alla giornata, ma c'è bisogno di sondare in profondità quello che noi viviamo. E quindi Paolo attraverso queste parole, vivere in pace, fa capire che non è la pace degli stoici, delle tradizioni, delle filosofie greche, dove ognuno uno si chiudeva in se stesso, si faceva gli affari suoi e basta. No, questo vivere in pace è l'andare in profondità nel senso della, della nostra vita e del vivere eh, in profondità eh, tutto quello che il Signore ci ha donato. Quindi eh, eh, c'è bisogno anche di momenti di tranquillità, no? cioè l'euforia eh, rischia di non essere vera, ti conti, no? Quindi, eh, cioè a volte possiamo avere momenti dove siamo giù di tono e quindi ci sentiamo un po' giù oppure altri momenti dove ci sentiamo molto su. Però forse nessuno dei due è, proprio, è vero del tutto, cioè la verità come si dice di solito sta nel mezzo. E quindi è importante trovare questa regolarità, questo eh, cammino continuo senza stancarsi. E quindi questo vivere in pace è sondare in profondità quella che è la nostra vita, occuparvi eh, delle vostre cose e lavorare con le vostre mani. Quindi ancora qui Paolo, non, non invita, eh, come dicevo prima, a farsi ognuno gli affari suoi, ma è concentrarsi nel vivere nella quotidianità, cioè che cosa stai facendo? Il no? problema delle prime comunità era questo. Siccome il Signore sarebbe arrivato presto, non c'era bisogno di lavorare, non c'era bisogno di fare niente, no? E Paolo interverrà anche in modo forte. Chi non vuole lavorare neppure mangia. Cioè è una verità di fondo e quindi anche viene vissuta anche dai padri del deserto ad esempio ci racconta Sant'Atanasio che Sant'Antonio Abate all'inizio proprio perché voleva farsi santo lui preghiera soltanto preghiera di e eh, così eh, a un certo punto gli appare un angelo che sta zappando la terra e lui capisce e dice ma guarda un po' io Voglio comportarmi come gli angeli, ma gli angeli mi insegnano come devo comportarmi io, che sono uomo. E quindi il lavoro con le proprie mani è importante, è fondamentale dentro la nostra vita comunitaria. È l'assunzione della vita di tutta la realtà umana. Quindi è, è importante anche riflettere sul nostro lavorare dentro le nostre comunità, all'esterno, quello che facciamo quello che operiamo no? perché è un servizio l'umanità è un servizio importante e quindi eh, Sant'Antonio Abate che cosa faceva poi? una volta era capitato un monaco che eh, passava, eh, stava passando di là e gli aveva detto eh, guarda che io sono una persona che, che prega molto quindi Vengo a aiutarti a lavorare, sì, sì, va bene, gli dice Antonio. Se, cioè, se tu ci tieni alla preghiera, eh, continua a pregare. Io vado a lavorare, gli dice Antonio. Poi, quando è ora di mangiare, eh, Antonio mangia da solo, tranquillo, sereno. E poi l'altro monaco gli dice: Ma come mai che non mi hai chiamato? Che era ora di mangiare? Aspetta, tu mi hai detto di lasciarti in pace, avevi detto che volevi pregare e eh, eh, così eh, io non ti ho chiamato. No, ma io mangio. Ah, mangi, gli dice Antonio. È eh, bello. Allora tu fai come me, gli dici. Guarda, io lavoro. E che cosa faccio col mio lavoro? Non solo mantengo me stesso, ma do una parte anche per i poveri. Così, quando io mangio, i poveri pregano per me. Quindi è bello questo atteggiamento della solidarietà, molto bello, no? Quindi, e, e, e allora è, è fondamentale nella nostra vita che è fatta di tante piccole cose. Lavorare anche con le nostre mani è un segno dell'assunzione della nostra corporeità. Abbiamo visto due aspetti interessanti, la, eh, anzi tre aspetti interessanti, la corporeità nella sessualità la corporalità nella comunità, anche la corporeità nell'uso delle nostre mani, del lavoro. No? E anche San Francesco quando ha la tentazione eh, verso una donna, che cosa fa? Va in mezzo alla neve, costruisce pupazzi di neve e dice ecco Francesco questa è tua moglie, eh, i tuoi figli, adesso mantieni. <ride> Quindi cioè il Contestualizzare, il vivere dentro un contesto vero non di fantasie ma di realtà è la cura quindi che diventa importante dentro la nostra vita mi sembra anche attraverso queste parole di Paolo è una cura continua che non finisce mai e Paolo vediamo come ha cura tanta cura di questa comunità di Tessalonica come vi abbiamo ordinato e così condurre una vita decorosa cioè Paolo ci tiene che queste persone vivano una vita decorosa una vita dignitosa una vita eh, eh, umana semplicemente una vita eh, nella serenità eh, di, eh, così non solo diventa per se stessi cioè se io vivo una vita dignitosa eh, do una botta di fiducia a me stesso, do una botta di fiducia agli altri perché se una persona vede che la mia casa è in ordine, eh, vivrà, eh, si sentirà accolta in fin dei conti, no? E poi eh, di fronte agli estrani eh, e non avere bisogno di nessuno, che cosa significa questo allora? Intanto di fronte agli estranei è questa testimonianza anche nelle cose concrete, no? cioè eh, non solo nella bellezza, guarda come si amano, come sono simpatici, ma anche nella eh, realtà e nella vita di ogni giorno e non avere bisogno di nessuno. Probabilmente qua Paolo risente un po' della mentalità greca anche che eh, ognuno doveva bastare a se stesso, c'era un po' questa mentalità di fondo che a volte segna la vita di ciascuno, no? Cioè ognuno dovrebbe bastare a se stesso. Allora sicuramente eh, questo forse eh, eh, va bene, tra virgolette, in certo senso, nel senso che è importante essere eh, responsabili di sé, un conto è eh, che ognuno si faccia gli affari suoi, no? Cioè Paolo non vuol dire questo. Vediamo, lo possiamo leggere anche attraverso la vita di Paolo che laddove va, lui comunque continua a lavorare. Lui non vuole, il criterio è questo, di non pesare sugli altri, questo è il criterio. Non è eh, guarda io sono bravo, che so mantenermi, ma sia sì, un senso di dignità che è importante mantenersi, ma anche e soprattutto di non pesare sugli altri, quindi è il criterio della carità.